e bentornato oggi voglio parlarti di K chimica di una K chimica soprattutto per quanto riguarda l'estrazione totale sono le cappe così chiamate ducted le cappe estrazione totale cosa significa significa che sono cappe che l'aria entra sul fronte e viene espulsa totalmente, quindi il 100% entra il 100% viene espulso attraverso una canalizzazione che può arrivare sul tetto, che può essere al di fuori del, del laboratorio e quant'altro. L'importante è che l'aria entra al 100% e viene espulsa. Ci potrebbe essere prima dell'espulsione un box filtri con contenente carboni attivi, ma questo è un option, è qualcosa che dovete richiedere, che deve essere ben considerato perché spesso e volentieri non viene considerato e soprattutto è difficile installarlo successivamente perché il motore dovrebbe essere stato dimensionato per quel dato canale, quindi se io ho una cappa che la metto al piano terra e con un'estrazione di x metri che va sul tetto, il venditore o chi per lui dovrebbe fare delle analisi, dovrebbe controllare verificare prima qual è il motore più adatto per potervi fare l'offerta e metterlo dimensionato giusto affinché l'aria venga estratta e ci sia una Uh, velocità frontale interessante al punto che ci sia un contenimento di quelli che sono i vapori se tutto questo non viene fatto eh, sicuramente ci possono essere delle ripercussioni quindi immagina se su puoi successivamente inserire degli elementi come un box filtri che spesso anche molto grande o con più filtri che vanno a creare una forte resistenza e quindi se il motore è stato sottodimensionato non è proprio possibile metterlo perché altrimenti sì è vero che ti tuteli mettendo i carboni ma allo stesso tempo hai un grandissimo problema perché uno scompenso dal punto di vista di velocità di aspirazione e quindi contenimento dei vapori quindi tra le due preferirei guarda ti direi togli i carboni togli il box non lo mettere proprio perché tra le due cose è preferibile avere l'aspirazione frontale rispetto alla eh, diciamo alla parte molecolare quindi di filtrazione molecolare